Ti ho detto che la prossima settimana vado a Monza, no? E sto uh -huh. cercando qua, boh, non lo so, mm, qualche locale carino, un po' trendy di tendenza dove c'è movimento, ma, ma, ma, ma non trovo niente. Sono qua che cerco, cerco e eh. non trovo nulla. Mm. Che problema c'è? Ci sono le mappe di Instagram, le mappe, uh -huh. fai vedere. Le mappe ti permettono di essere presente su Instagram anche a chi non ti conosce assolutamente. Facciamo finta che un turista o anche una persona del luogo voglia sapere che cosa c'è in zona, un bar, un ristorante, un locale, una discoteca. Apri Instagram e boom! Inizia a cercare. Perciò immagina quanto può essere potente essere presenti su Instagram. Ancora meglio se hai delle storie attive perché ti faranno apparire molto più appetibile. Però vediamo insieme dove si trovano queste mappe. Per scoprire dove sono le mappe andiamo nel nostro profilo, andiamo nella nostra barra di ricerca e scriviamo appunto a Monza, dato che stiamo andando lì e vogliamo andare lì. A un certo punto ci si aprirà una serie di risultati, dove in alto avremo tutto, account, audio, hashtag e infine luoghi, che è quello che a noi interessa fondamentalmente, perciò andiamo proprio su Monza. Ed ecco appunto che si aprirà anche qui una serie di risultati con i post più popolari, dove sono presenti anche i reel, e poi invece i post più recenti, qua abbiamo proprio Monza città. Notiamo che, se noi zoomiamo nella nostra cartina, appariranno sempre più risultati. Possiamo scorrere così, quindi possiamo cercare sulla mappa il luogo che a noi interessa. Che ne so, abbiamo un BB in questa zona. Andiamo appunto a mettere cerca in quest'area. Ed ecco che si apriranno sempre più risultati. Oppure possiamo andare qui. E cercare tramite i filtri, quindi ci interessa sapere o vedere ristoranti in zona? Andiamo su ristoranti e li possiamo scorrere. Per esempio, Ristorante Il Moro, io vado a vedere, mi interessa, ed ecco qua che vedrò i post più popolari, i recenti. Questo è il feed del, del ristorante, il feed Instagram del ristorante. Inoltre anche le storie di questo ristorante, quindi cliccherò Ristorante Il Moro, ecco un po'. Perché è importante avere delle storie attive? Proprio per questo, perché io non sono mai stata a Monza, mi interessa sapere, vedere che cosa c'è lì e decido di guardare. E in questo modo non avrò il solito post, che magari può anche essere photoshoppato, ritoccato, può essere stato utilizzato all'infinito. Ma ho delle storie che effettivamente sono autentiche, fatte e create proprio dagli utenti. Non mi interessano i ristoranti, ma mi interessa un bar o un caffè? ecco che ne trovo tantissimi, oppure mi interessano i luoghi di interesse, gli hotel, i parchi, i giardini, i bar, insomma possiamo sbizzarrirci e avere dei contenuti autentici e soprattutto in tempo reale del luogo in cui vogliamo andare. Se ti è piaciuto questo video lasciaci un like, se hai delle domande, delle curiosità scrivile pure nei commenti, mentre invece se vuoi usufruire della nostra ora di consulenza gratuita trovi il link in descrizione per farlo. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina così che ogni volta che pubblichiamo uno dei nostri bellissimi video tu lo saprai.